Ciao a tutti ragazzi bentornati e benvenuti nel mio canale oggi torniamo a parlare di ebay sia che tu faccia dropshipping o sia che tu venda su ebay ti sia capitato di, di ricevere un feedback negativo o neutrale e sai benissimo quanto un feedback negativo può essere fastidioso sia a livello psicologico sia a livello di vendite specialmente se sei un piccolo venditore con pochi feedback quindi un po' migliaia di feedback e va a impattare la tua percentuale. Oggi ti spiegherò esattamente come lo puoi rimuovere e tutto quello che devi sapere sulla rimozione dei feedback. Quindi resta con me, ragazzi, bentornati, benvenuti. Torniamo a parlare ufficialmente di eBay, con un argomento molto interessante, cioè quello dei feedback, che è cambiato molto in modo di farli rimuovere in questi mesi. Quindi oggi voglio parlare con voi, e esporvi tutto ciò che so sui feedback su come potete utilizzare le, queste conoscenze per farli rimuovere e avere accounts sempre con 100% di feedback positivo. Eh, tra l'altro, iscrivetevi al canale, metti like al video così mi aiuti a farmi crescere e datemi l'opinione sulla, sulla, sulla qualità di questo video, perché come vedete non sto usando la videocamera che ho utilizzato sempre ma sto usando l'ultimo iPhone 13 Pro eh, voglio vedere se effettivamente posso sostituire una telecamera eh, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo mh, torniamo a parlare dei feedback negativi eh, ti sarà capitato se vendi su ebay di ricevere un feedback negativo eh, soprattutto se fai dropshipping e quindi non hai controllo personale della merce esempio quei dropshipping da Amazon, da Aliexpress ovviamente non conosci la merce che stai vendendo non la guardi, non la impacchetti tu quindi può capitare che ricevi un feedback negativo ora, quello che dobbiamo capire ragazzi è che il 95% dei feedback è rimovibile in un modo o nell'altro perché? Eh, uno perché gli acquirenti, ora poi vediamo anche come rimuoverli, uno perché gli acquirenti non sanno lasciare un feedback, molti, molti acquirenti lasciano un feedback presi dalla rabbia dall'emozione, eh, dal, dal momento perché per loro ovviamente hanno sempre ragione, poi non è così, il cliente non ha sempre ragione, anzi nella mia esperienza ha poche volte ragione perché si acquista di impulso, non si leggono le distrizioni, non si contatta il venditore, eh, tutta questa serie di cose, vabbè, ma non andiamo nel, nell'etica del lavoro, se no ci perdiamo. Quindi lasciando un feedback negativo di impulso, scrivono magari insulti, scrivono arrabbiati, scrivono cose imperfette, scrivono cose eh, di cui sono arrabbiati ma che in realtà erano indicati nella descrizione, ad esempio scrivono che, cioè che la quantità dell'articolo, non so, in caso di un articolo a quantità tipo un integratore era troppo uh, troppo poco per il prezzo pagato okay? per esempio questo qua è rimovibile perché eh, lo, la quantità il peso e il prezzo sono perfettamente indicati o dovrebbero essere perfettamente indicati nell'inserzione e l'acquirente non può lasciare un, un, una, un feedback sulla quantità diverso se voi indicate un chilo gliene spedite mezzo chilo in quel caso ha ragione quindi prima cosa da, da sapere, un acquirente non può mai lasciare un feedback negativo per eh, il prezzo poiché era consapevole del prezzo prima dell'acquisto regola numero uno, vi consiglio di per il futuro perché vi possono servire, io ora vi darò una serie di motivazioni su, cui, perché, su, su feedback che non possono essere lasciati ad esempio numero 2 un acquirente non può lasciare mai un feedback sulla tonalità del colore poiché essa può essere alterata dalla foto dal dispositivo che fa la foto se un acquirente acquista una macchina fotografica nera e poi gli arriva eh, nero chiaro, nero scuro, nero carbone lui non può lasciarla su, sulla tonalità. Se gli arriva rossa, sì, ma non sulla tonalità, poiché quando facciamo una, la foto alla merce, la tonalità può essere diversa dalla realtà, ovviamente, ok. E questo è il numero 2. Numero 3, un acquirente non può lasciare, ovviamente poi andiamo a vedere come farli rimuovere in maniera tecnica, pratica. Innanzitutto, dobbiamo sapere motivazione per cui farlo rimuovere. Numero 3, un acquirente non può mai lasciare un feedback negativo. Mm, citando competitors di ebay ad esempio se voi fate dropshipping da aliexpress a ebay o da amazon a ebay un acquirente non può scrivere nel feedback mi è arrivato il pacco da amazon da aliexpress perché ovviamente ebay non vuole i competitors sul feedback eh, numero 4 un acquirente non può mai lasciare un feedback dove mette insulti o offese. numero 5 un acquirente non può lasciare un feedback dove siete truffatori. Numero 6. Un acquirente non può lasciare un feedback dove ci sono dettagli personali. Numero 7. Un acquirente non può lasciare feedback dettati dalla consegna o dai problemi del corriere, poiché non dipendono da voi quindi, ovviamente, se un pacco arriva tardi e voi avete messo il tracking, quel feedback è rimovibile. Perché non dipende da voi il problema eh, dovevamo arrivare al numero 8 poi che altre motivazioni ce ne sono ragazzi un mondo di motivazioni rimovibili in pratica voglio farvi capire io la logica potete sempre girarvi feedback a come volete per farlo rimuovere perché essendo a discrezione della gente che controlla i feedback Parentesi. molti di loro, tra l'altro se contattate assistenze straniere come assistenze in inghilterra nemmeno li controllano perché li muovono a prescindere mm, ma non lo dite a nessuno, ok? Eh, quindi essendo a distrazione è in base a come voi impostate il feedback un altro, un altro numero 9 un cliente non può lasciare un feedback per articolo non ricevuto se il tracking risulta consegnato o se il tracking risulta che l'acquirente non era in casa o che l'acquirente ha rifiutato il pacco ora ovviamente ragazzi se voi ricevete un feedback negativo e pensate non ci sia errore da parte vostra o pensate ci sia un errore da parte vostra, la cosa migliore da fare sarà sempre contattare l'acquirente e cercare di risolvere il contenzioso. Quindi contattate l'acquirente e gli dite cosa è successo. Un acquirente non so, eh, si lamenta della qualità costruttiva, il feedback può essere rimosso. Ma è un po' più complicato, vi richiede tempo, vi lascia comunque un acquirente non soddisfatto. Quindi magari lo contattate, cercate di capire il problema. E gli offido un rimborso parziale, ok? E, e devono loro ovviamente revisionare il feedback. Ah, un altro motivo: motivo numero 10: un acquirente non può estorcere il denaro. Quindi, se un acquirente vi manda un messaggio chiedendogli un rimborso o un rimborso parziale, eh, e poi vi lascio un, un feedback negativo se non lo fate mh, voi, bastare, voi potete farvi rimuovere il feedback poiché prima vi ha chiesto l'imbosso questo si chiama estorsione e eh, non, non è tollerata su ebay idem le minacce eh, o i ricatti ok? dovete capire un attimo come funziona la storia eh, quindi magari dicevamo contattate l'acquirente e cercate di risolvere gli uffici in impostazione parziale fate revisione del feedback poiché voi potrete mandare se andate nel, nel feedback negativo sulla destra avete un piccolo menu con delle opzioni ci sarà richiedite revisione feedback la revisione feedback che molti confrontano con la rimozione del feedback sono due cose diverse la revisione del feedback viene mandata all'acquirente l'acquirente può accettarla o rifiutarla ne potete inviare massimo 5 ogni 1000 ordini eh, e ovviamente se la cliente rifiuta poi non la potete fare più la, le, la revisione ve la consiglio di mandarla solo se già avete risolto il cliente e lui è disposto a revisionarlo la rimozione feedback invece viene rimossa eh, viene rimosso il feedback direttamente dal supporto ebay eh, il feedback scompare e non può più essere rilasciato, modificato, risposto dall'acquirente o da voi ok? Ora, eh, la revisione abbiamo visto come si fa e quando farla, come fare la rimozione del feedback. Una volta fino a qualche mese fa bastava contattare in chat o via email il supporto eBay, parentesi, vi consiglio sempre di contattare un supporto inglese, anche se la transazione in Italia o in altro paese non importa, i supporti sono globali, per esempio c'è motivo che il supporto inglese ci sono molti più. Uh, molti più lavoratori, molti più agenti di supporto, soprattutto stranieri, è più facile trovare la gente che vi aiuterà, sia che abbiate ragione, sia che abbiate mezza ragione, ok? in base a come impostate e a chi trovate. Mi è capitato di contattare 15 persone, mi hanno rifiutato la rimozione del feedback, la sedicesima me l'ha fatta, quindi eh, ora ci arriviamo, non fatevi abbattere la prima occasione. Ora, prima bastava contattare, come dicevamo, la, il supporto via chat e vi rimuovevano i feedback e vi revisionavano i feedback via chat, ok? O via email. Ora c'è una procedura diversa, se voi li contattate via chat vi rimandano alla Cell Hub, uh, scusate, alla Cell Help, che è una dashboard per i venditori dove potete chiedere la rimozione dei feedback, la revisione dei difetti, la rimozione dei difetti e quant'altro. Cosa succede? ora allora voi inviate, la, andate su request, request feedback, remove feedback, mi sembra che sia, richiedete la rimozione del feedback, avrete un menu dove selezionare il motivo per la rimozione e scrivere un messaggio di massimo 2000 parole per lo staff e dovrete divisionare la vostra richiesta e rimuovere o non rimuovere il feedback. Quello che succede è che all'80% delle volte questa richiesta viene rifiutata, anche se avete ragione ho le mie varie teorie che lì non lavora quasi nessuno che semplicemente accettano e rifiutano le richieste ma sono teorie quindi cosa fare? se viene accettata basta il feedback viene rimosso e la storia finisce lì se la richiesta viene rifiutata non abbattetevi perché c'è ancora un'arma ora potete tornare nella chat andate sulla, sul help o aiuto in italiano ma vi consiglio in inglese in alto sulla pagina ebay andate sul selling su vendi e andate sulla, sulla scheda performance o difetti fai contact us with chat contattaci via chat se siete in inglese se siete in italia la certo chat non ce l'avete se siete in inghilterra quindi co.uk vi si apre un pop up con una chat automatica basta scrivere scrivete agent agent ok per chi avreste problemi di interpretazione dell'inglese agent e vi chiederà il motivo scrivete defect, difetto o mh, non so, feedback poi fate ok, con noi, ritirà il tempo e fate, e fate ok, aspetto e a quel punto ci sarà l'agente, e voi chiederete all'agente di nuovo i feedback e gli darete il nickname dell'acquirente e la vostra motivazione. Che ripeto, dovete essere furbi, furbi la vostra motivazione, la potete anche girare a vostro favore. Dipende dall'interpretazione del feedback, ok? Uh, dipende dalle interpretazioni del feedback quindi usate un po' l'immaginazione se invece è totalmente favorevole voi per esempio feedback per oggetto non ricevuto ma il tracking risulta consegnato dovete semplicemente dirgli le cose come stanno filo e per segno a quel punto l'agente via chat può declinare o rimuovere il feedback Se ve lo se ve lo rimuove va bene andrà via dopo circa 30 minuti 20 minuti a volte un'ora eh, dovete avere un po' di tempo se invece ve lo declina quello che vi consiglio è aspettate 10 minuti 15 minuti un'ora e poi riprovate con un'altra gente se anche quello ve lo rifiuta riprovate con un altro ancora magari cambiando leggermente la vostra versione il vostro messaggio e andate avanti così fino a quando qualcuno non ve lo rimuove se vedete che nessuno ve lo rimuove dopo 10 15 volte lasciate perdere può capitare che non venga rimosso ma per mia esperienza personale io ho il 95% dei feedback 90 dei feedback rimossi in questa maniera quindi se la prossima volta ricevete un feedback andate in chat fate prima la, la richiesta via seller help poi andate in chat e fatevelo rimuovere attenzione un feedback è rimuovibile al massimo entro 90 giorni dalla ricezione o 45 giorni non, non ricordo comunque non fate aspettare molto alto ha molto tempo un'altra un cosa ah, Iscrivetevi al canale ragazzi se non l'avete ancora fatto così rimanete aggiornati sui prossimi video, mi raccomando, metti iscriviti. Un'altra cosa importante, se c'è una richiesta di reso o una controversia aperta il feedback non potrà essere rimosso fino a chiusura controversia e reso, quindi dovrete attendere che il reso o la controversia venga chiusa da voi o dall'acquirente ovviamente vi consiglio sempre di puterla voi una volta risoluta bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato d'aiuto fatemi sapere nei commenti quali argomenti vorreste sentire su ebay su dropshipping, su ebay o anche altro io sono pronto ragazzi a prendere idee, svilupparle per voi e esprimere le mie opinioni con voi ragazzi, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti